Amici di Volonvrai, ben ritrovati. Abbiamo il piacere di avere qui con noi Luisa Tatoni, direttrice della rivista Giovani Genitori. Luisa, che cos'è per te una buona notizia? Come dicevo prima, le notizie buone ontologicamente non esistono. Quello che le rende buone è il fatto che aderiscano a dei codici di etica professionale per cui siano eh, notizie che in qualche modo portano un beneficio al lettore eh, con eh, possibilità di crescita, di ampliamento culturale e di utilità concreta. E come le buone notizie riescono a influire positivamente nel benessere delle persone? Ma... Um... Una comunicazione fortemente polarizzata verso gli estremi negativi o anche positivi, cioè l'eccesso della buona notizia, la futilità, la, la dimensione volatile, assolutamente troppo leggera, eh, di sicuro non sono una corretta informazione e possono fare molto male mh, in termini di ansia, di crescita della paura, di, cioè abbiamo visto tutti quello che è successo in questi anni nella politica italiana con eh, una costruzione ormai acclaratamente e scientificamente voluta eh, di toni allarmistici sul contesto sociale quindi insomma cattive notizie date in maniera molto molto eh, strutturata possono stravolgere una politica nazionale ugualmente notizie eh, molto molto leggere, molto molto inutili molto futili eh, distolgono l'attenzione da elementi che, che, che, che invece sono concreti e vanno dibattuti ti faccio un esempio io lavoro su una rivista che si occupa di famiglia un esempio, c'è una cattiva notizia da molto tempo in Italia la natalità è a livelli bassissimi, siamo a 1,3 figli per donna, significa che siamo sotto la cioè stiamo in una decrescita di bambini ormai allarmante, per cui ci ritroveremo ma non fra molto, fra una ventina di anni a essere un popolo di cinquantenni che devono assistere dei grandi anziani cioè delle persone con delle invalidità perenni eh, che vengono portate avanti per molti molti anni questa è una cattiva notizia che non viene affrontata ma sul fronte invece dei bambini della famiglia così eh, viene affrontata adesso in questi giorni precisi con grandissima enfasi eh, la questione delle telecamere negli asili nido sì o no allora questa è una questione eh, questa notizia è una cattiva notizia perché non è un punto poi veramente importante ehm, da discutere con la veemenza con cui viene discusso l'argomento. Si potrebbe parlare un po' di, natalità, eh, di denatalità e un po' anche di telecamere. Ed è anche una notizia futile che di fatto viene fuori semplicemente perché solletica, stimola il pubblico a, a seguire. Perché è facile quella delle telecamere genera moltissima polarizzazione e eh, eh, richiede comunque. Una, una partecipazione emotiva, eh, facile e immediata che è quella molto tipica in questo momento dei social e che tutti gli altri media stanno purtroppo eh, e anche necessariamente perché il mercato lo chiede copiando. Come ultima domanda ti chiedo qual è il tuo contributo allora nel diffondere le notizie positive? Ma eh, La rivista su cui lavoro io, che ormai ha 14 anni di storia e insomma non è proprio la rivista più semplice, ha adottato una strategia che a livello editoriale ehm, molti altri giornali hanno adottato e, e che può essere vincente. Ed è quella di incominciare a pensare non più al mercato, ai numeri, a quello che ti viene chiesto, a quanti follower hai, a quanti retweet hai delle tue cose, ma al tuo lettore. Uh, se tu diffondi buone notizie ma nel senso se tu fai buona informazione il lettore ti premia ti segue ha fiducia in te e probabilmente si stima, queste perlomeno sono stime globali che non dico io ma che vengono dagli Stati Uniti dai massimi centri di ricerca, ehm, può darsi che ritorni anche a pagarti e quindi ehm, versando un contributo ai media che fanno una corretta informazione, può darsi che in futuro eh, questi media si possano sganciare da un mercato come quello dei, mh, mh, della pubblicità che ormai sostiene la maggior parte dell'editoria in tutto il mondo che è un mercato fortemente ricattatorio, che vuole le cattive notizie perché le cattive notizie, eh, le, le, le notizie allarmistiche fanno numero, fanno cronaca, fanno follower Ringraziamo Luisa per la sua disponibilità e da Volumbrite è tutto.